a tutti! Oggi prepareremo i rimballi di anellini con zucca e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: anellini, polpa di zucca tagliata a dadini, provola affumicata, scalogno, parmigiano grattugiato, salvia, noce moscata, pinoli, pangrattato, grattato, olio evo, sale, pepe, acqua e salsiccia.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 Aggiungiamo l'olio, facciamo insaporire per 3 minuti, 100 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la zucca la e la salticcia ed azioniamo il bimby per 3 minuti 100 gradi antiorario velocità 1 aggiungere l'acqua, il sale, il pepe, la noce moscata e facciamo cuocere per 20 minuti, 100 gradi, anti velocità soft. Nel frattempo andiamo a cuocere gli anellini. Trasferire in una ciotola insieme agli anellini e lasciare intievidire. Nel frattempo abbiamo oliato e spolverizzato con del pangrattato delle cocottine del diametro di 8 cm. Adesso aggiungiamo alla pasta i pinoli, il parmigiano, il resto è il pan grattato ed amalgamiamo bene. Aggiungiamo la provola, amalgamare. mettiamo la pasta nelle cocottine e cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa i timballini sono pronti Osserviamoli. Timballi di anellini con zucca e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta!